Allora, buonasera agli amici di Sortino 5 TV. Eh, prima di parlare della partita volevo fare un piccolo, eh, diciamo, ricordare così eh, il papà di un nostro carissimo amico che è scomparso da poco, eh, che è il signor Alvaro Di Stefano, il papà di Emanuele, il nostro carissimo amico. E questa vittoria mh, vogliamo dedicarla anche a lui, al nostro Emanuele, perché... Credo che quei valori che il signor Alvaro ha trasmesso alla sua famiglia, eh, Emanuele ha cercato di portarli nella nostra squadra. Infatti noi non credo che siamo una squadra, siamo una squadra un po' atipica, nel senso che siamo una squadra di club che cerchiamo sicuramente di vincere le partite, ma che c'è diciamo, un grande affetto che ci lega, una grande appartenenza. e Quindi noi al di là del risultato e del risponso finale credo che noi... Cominciamo sempre, nel senso che il gruppo è stato sempre da anni, il gruppo del Città di Soltino è sempre da anni molto unito e questo lo si deve anche a Emanuele che ha trasmesso questo tipo di, diciamo così, di cultura. Detto questo, per quanto riguarda la partita, eh, giocare con una squadra diciamo, che è ultima in classifica non è sempre facile, nel senso che eh, dopo aver messo il risultato un po' al sicuro si pensa più a giocare da soli che con la squadra per questo non mi è piaciuto qualcuno, più di qualcuno perché non si può andare tre contro il portiere non passare palla e farsi parare il tiro cioè, questa è una cosa che non mi piace oppure, oppure giocare tutti avanti scoprirsi in difesa non ha senso va bene che abbiamo fatto due autoreti quindi diciamo abbiamo fatto sei con noi e due e due ce li siamo fatti da, da soli e il primo tempo mi è piaciuto per come, per come giravamo però quando loro andavano in pressione non, non, non facevamo i tagli e questo non, non mi è piaciuto perché quando la squadra viene pressata bisogna uscire dalla pressione con il taglio con il taglio in diagonale, in parallela ma comunque tagliare per poter liberare l'uomo e invece sempre con questo possesso palla sterile, redondo, non mi è piaciuto no? e questa è una cosa che vedremo in settimana il campo ci ha aiutato, ma vecchio, perché il campo è grande, bel cam, bel pra, bella palestra e generalmente noi in questi campi ci esprimiamo molto, molto bene e soprattutto Francesco, che voglio dire in questi campi ci va a nozze oggi non ha segnato, va bene, però... Non sempre si può essere al 100%, non sempre si può avere diciamo così, la giocata vincente, quindi ha fatto bene in alcuni momenti, in, qualche, in un altro momento secondo me lui e Renzo e Pietro, Pietro tutti e tre un po' leziosi nelle giocate, questo ha permesso di, a Freud di venire in contrattacco, in contropiede, e, però mh, dietro con Giuseppe e Sebbi che hanno fatto una partita strepitosa credo che... Mh, infatti abbiamo rischiato pochissimo infatti due gol di, dei tre gol due ce li siamo fatti noi se no non credo che avremmo preso gol e niente, eh, Camarino ha vinto il Città di Sciglia ha battuto il Siracusa-Meraco almeno momentaneamente una squadra dell'otto delle delle quattro, diciamo, non è, è, è, è distante in questo momento, siamo tutti lì in tre punti, noi lo scichi sci in testa, il Camarina e il i Calatini a, a tre punti. Il campionato è ancora lungo, ora abbiamo l'Iblea in casa, poi eh, dobbiamo vincere, mm, se vinciamo quella, insomma, abbiamo un filotto di partite che alla nostra portata, questo ci dà fiducia, però non dobbiamo diciamo, prendere la sotto gamba perché sono gare eh, dove eh, dietro l'angolo ci può stare benissimo l'imponderabile, quindi... Cioè, rovinare un campionato poi con una partita che potrebbe essere scontata e rovinarlo perdendo la partita, perdendo punti, significa che non promette il campionato. Perdere con le prime in classifica ci può stare, ma perdere, perdere anche con le ultime, perché chi sta di calcio si perde anche con le ultime in classifica. L'importante è sempre avere, essere umili e andare in campo con, con il giusto approccio e cercare soprattutto di non prendere gol a questo punto del campionato l'importante è non prendere gol se non si prendono gol non ci sono sconfitte e il campionato si porta a terra complimenti comunque alla fine ai ragazzi non tanto per il bel gioco perché ripeto il gioco ne ho visto poco devo essere sincero ma per il risultato che va bene, va benissimo ci, ci mantiene in testa la classifica e sono contento un carissimo saluto agli amici di Sortino 5 TV